Ben trovati da Gerardo Paterna per questo nuovo video eh, realizzato per il blog gerardopaterna.com. Siamo ancora in, su questa bellissima terrazza a pochi metri dal flettare long building con Luca eh, Burato, partner eh, di Vivaldi Real Estate. Ciao Luca, Ciao, sì, eh, grazie guarda. per il tuo tempo. Grazie a te. Allora, eh, stiamo parlando di investimenti eh, immobiliari a New York, eh, e quindi eh, l'investitore italiano che dovesse mai affacciarsi al mercato immobiliare americano e quindi di questa eh, bella città, cosa deve aspettarsi? Qual è il, il flusso ecco, delle attività eh, da quando eh, c'è una manifestazione di primo interesse? Dunque diciamo che inizialmente eh, cominciamo una conversazione online con il cliente di solito partiamo da Uh, una telefonata su Skype o su Zoom, insomma usiamo dei sistemi uh, di videoconferenza per capire un po' quello che il cliente vuole, e, um, il tipo di investimento che sta cercando. Ognuno ha delle esigenze diverse e ha degli obiettivi diversi, quindi è molto importante questo, questo primo aspetto dell'investimento a New York. Successivamente nell'arco di una settimana riusciamo a mettere insieme una serie di offerte e um, diciamo anche mettere insieme il team che poi andrà ad assistere il cliente nel completare questo investimento, quindi parliamo dell'avvocato, del commercialista, tutte queste figure che ruotano intorno eh, all'investimento a New York. Eh, molti dei nostri professionisti sono di lingua italiana, ma collaboriamo anche con americani, quindi diciamo possiamo assistere Assistiamo bene gli italiani ma assistiamo bene anche tutti gli stranieri. Ok. Ecco, al di là delle informazioni commerciali, quindi eh, vedo il prodotto, ottengo le informazioni di base, mi piace, eh, abbiamo delle eh, complessità magari eh, fiscali, quindi trattamento fiscale, quanto pagherò di tasse, eh, come trasferisco i soldi, compro come persona fisica o costituisco una società, per esempio. Come, come vengono affrontati questi aspetti? Esattamente, allora, eh, dunque per tutti questi aspetti, com come dicevo, abbiamo appunto questi professionisti di lingua italiana, eh, per i nostri clienti italiani ovviamente, che mh, possono dare tutte le eh, informazioni necessarie eh, sotto anche il nostro, diciamo, la nostra supervisione certo. e il nostro consiglio, e eh, aiutano il nostro cliente a costruire la struttura che gli permetta di raggiungere il miglior risultato una volta che investono a in New York, quindi eh, decisioni importanti come Uh, comprare tramite una LLC piuttosto che una corporation sì. Uh, oppure Sono questi, sì, sì esattamente aspetti che hanno a che fare con uh, il passaggio di proprietà tutti questi elementi che vanno a incidere nel rendimento finale. Okay. Quanto dura eh, in media una, diciamo così, un percorso, una visita a New York? Eh, 5 giorni, 7 giorni, 4 giorni? Come, come, come organizzate di solito questo, sì, questo percorso? Diciamo che con i mezzi, anche con l'aiuto dei mezzi di, della Compass che ci aiutano a condividere molte informazioni e m, molti listing, molti uh, prodotti che sono sul mercato in maniera molto più semplice Uh, realisticamente in una settimana, uh, dedicando due o tre giorni alle visite, uh, un altro paio di giorni per la, parlare con gli avvocati, commercialisti e um, una giornata per diciamo, uh, sedersi con noi e decidere su quali proprietà fare la prima mossa. Uh, quindi realisticamente, Mettendo due giorni di pausa per lo shopping e le ecco, visite ai musei, le questa è la più interessante: <ride> le cose più importanti. diventa un lavoro. Poi, Esattamente, eh? diciamo sì. una settimana, sette giorni sono più che sufficienti. Per arrivare poi sì. a. Okay, ok, ok. E possono essere sette giorni intensi o sette giorni più rilassati, sì. a seconda di, quanti, di, quanto, uh, di quanto è ampio il raggio di azione del cliente. Immagino. Come fa l'investitore a entrare in contatto con Vivaldi River Street? Allora, dunque, Google, Vivaldi Real Estate è la, il primo step, vivaldirealestate.com il nostro sito che tra l'altro stiamo aggiornando in questi giorni quindi ci sono delle funzionalità un po' più interessanti per anche mettersi in contatto con noi e la nostra email, uh, le nostre email sono sul sito quindi potete, potete vederle direttamente lì e questi sono, sono i modi più semplici per entrare in contatto con noi Benissimo Grazie mille Luca Grazie quindi da New York, un saluto da Gerardo e Luca ci vediamo in occasione del prossimo video, a presto!